Salerno è stato anche accomunato a quello di Napoli ma ribadiamo insomma, che sono due eventi completamente diversi fatto sta che adesso per i ragazzi che sono agli arresti domiciliari arriva anche un ulteriore provvedimento quelli di non poter arrivare nel territorio di Salerno per i prossimi tre anni Certamente, ieri sabato mattina ho firmato nove provvedimenti di divieto di ritorno del comune di Salerno per questi giovani che sono stati arrestati, ora sono gli arresti domiciliari, il provvedimento avrà efficacia dal momento in cui poi saranno scarcerati ovviamente. Questo provvedimento è una misura di prevenzione che rientra nelle competenze del questore, il questore prima di emanare questo provvedimento ovviamente deve fare una valutazione della pericolosità sociale, pericolosità sociale che viene diciamo, valutata sulla base di profili sia oggettivi che soggettivi in questo caso. Qui noi in, nel caso particolare di questi nove ragazzi eh, abbiamo valutato innanzitutto le modalità dell'azione, una mo modalità abbastanza cruente, nel senso che loro hanno usato delle pistole ad aria compressa con dei piombini, quindi sono delle armi che fanno seriamente male. Poi sotto il profilo soggettivo abbiamo eh, valutato il fatto che anche attraverso ciò che è stato detto negli interrogatori davanti al giudice delle indagini preliminari, eh, che loro, mh, per loro era un gioco, quindi probabilmente e questo ci deve far riflettere, perché loro non hanno eh, la coscienza della capacità, del valore causale delle proprie azioni e questo è veramente veramente da ci fa riflettere sulla, ai fini della pericolosità sociale quindi sulla base di questa interdizione di questi giovani dalla loro presenza nel territorio di Salerno per la durata di tre anni quindi loro non potranno mettere piede a Salerno per tre anni se non per motivate ragioni che dovranno essere rappresentate ovviamente all'autorità di pubblica sicurezza che valuterà se derogare per, e in che termini derogare per qualche periodo alla, al provvedimento inibitorio della presenza nel territorio di Salerno. Questo è uno dei primi provvedimenti eh, in tal senso che riguarda eh, i minori qui in città Salerno, viene anche, da perso, era per gioco, viene anche da pensare che possa essere una scusa difensiva. Certamente, poi eh, le ragioni della difesa eh, vanno poi valutate dal giudice delle indagini preliminari, a me preme invece valutare il carattere proprio intrinseco di questa pericolosità, perché il fatto che eh, a 19, 20, 21 anni non capire che cosa vuol dire commettere un'azione del genere... Veramente mi fa pensare tanto ed ecco perché vuol dire, vuol dire veramente poi a questo punto tenere in considerazione che questi giovani non hanno veramente coscienza di quello che fanno, il che è pericoloso avere delle persone poi in mezzo a noi con, questi, con, questi, diciamo, con questo modo di pensare.